Ciao! Benvenuti in un nuovo video! Allora, ve l'ho promesso ed eccomi qua! Ho guardato su Shein tutto il make-up che poteva interessarci e ho detto, proviamo! Ho qui salvato l'ordine, quindi so anche i prezzi e direi di iniziare subito. Allora, ho preso un po' di make-up che della loro linea si chiama She Glam e anche un po' di pennelli per vedere la qualità. E direi che il primo che vi mostro è questo che è un pennello in silicone per le maschere. Io con questi mi trovo benissimo, ho detto ma proviamone un altro. Fatto così, mi piace, mi piace già perché è bello, a spatolina proprio, e questo costa 2 euro, fatto così. Poi ho provato a prendere un po' di pennelli, allora ombretti, fondotinta, correttore, partirei con questo da fondotinta, cioè guardate, è proprio la, la retina, a 2 euro 2 euro sono sto guardando lì alla rettina di protezione del settore cioè guardate qua si apre e fatto così tipo un flat buchi morbidissimo sarà da provare ma le settore sono belle compatte e per adesso questo per il fondotinta ci piace molto poi questo l'ho visto ho detto no, lo prendo allora guardate è un pennello kabuki con la sua confezione cioè ha proprio il pennello è questo quindi per la terra o per la cipria e poi ha la confezione la borsina da portarlo e lui mi sembra fatto bene cioè bello morbido mi sembra proprio un bel kabuki sempre a 2 euro quindi ho detto proviamo poi di pennelli ne ho visti diversi ho detto vabbè prendiamo tutto e vediamo allora c'era di questa linea sempre 2 euro che a me ricordano quelli della Elfe. Non so voi questo è per l'ombretto. Mm, le, le adesso tiamo fuori. Leggiamo le. I King Lei queen ok e il pennello. È questo a me sembra molto simile a quelli della Essence molto, molto simile piatto, ok. E poi ho preso anche di quest'altra linea sempre 2 euro che però non ha la confezione ha solo la bustina ed è diviso in due parti quindi ha la parte piatta che mi sembrano simili a quelli dell'essence e ho già visto una cosa che non mi piace tanto Ah, no no no, erano solo quelli non ne perde più ah, dicevo la parte per la sfumatura più morbido sembrava che perdesse qualche pelo invece era un tipo fabbricazione perché persi quelli ora Tirando non ne perde più Comunque li proverò e vi so dire Ma ora veniamo al make up Col make up ho un po' spaziato Allora ho provato a prendere matite, rossetti, palette L'unica cosa che avevo io era la cipria Ma ora vi, ve ne parlo Dunque, intanto è tutto della linea She Glam Questa qui e ne parlano benissimo, io cosa dire? Io mi trovo bene. Allora, non ho preso il fondotinta perché c'è in tantissime, tantissime colorazioni, però ho visto che ci sono anche le bustine singole, perché il fondotinta costa 8 euro, ma ci sono le bustine singole. Io pensavo di prendere qua la prossima promozione un po' di bustine, ne ho d'occhiate veramente tre, che sembrano del mio colore ed è poi dopo vedere prima di comprare un fondotinta intero che magari non è il mio colore ma partiamo con la matita per sopracciglia che è la dark brown questa qui ed è 2 euro è una matita fatta così bella dalla ah, da una parte ha ed è il pettinino e quindi dall'altra deve averci la matita sì, questa di quelle retraibili sapete che è molto dura è molto dura che non è una cosa malvagia per le matite per sopracciglia perché alla fine però dura ma scrivente da provare assolutamente come è, è fatto di essere dura mi ricorda quel... Ehm, Precisi di un pencil di... <ride> Voi lo sapete già, ma a me viene ed è no... Mm, mm, mm, mm, non mi viene in mente. Di Benefit, di Benefit, santa pazienza, molto, molto, molto simile. E vedremo. Poi ho preso questo, sempre dentro la confezione. Questa è la matita per occhi, Expert Creamy Eyeliner. Questo qui sempre 2 euro eh, dice anche che è uno 0 26 grammi Il colore è nero Fatta così Sempre automatica Molto cremosa Molto cremosa ma bella nera bella nera, bel tratto morbido, a questa ci piace. Continuiamo a mettere qui perché adesso veniamo a correttore e l'ho provato uno, questo qui che è il colore 03 medium 2 euro, Guardo sempre il prezzo, è fatto così, bella la confezione ed è così. dove l'ho preso un pochino scuro il medium è un pochino scuro strano non sbaglio colore comprando online strano poi passiamo alle labbra ok le labbra ho preso due rossetti questi dovrebbero essere rossetti eh, liquidi quindi le tinte per le labbra io adoro questa confezione cioè. bellissima proprio è bella è Sempre a 2 euro l'uno, ho preso un chiaro e uno scuro, sto cercando di capire se c'è scritto il numero sotto, ma uno è un nude e l'altro dovrebbe essere un metallizzato. Allora, partiamo con il nude che è questo. Il nude è molto bello. Molto bello. Ma che colore è? Non riesco a capire se c'è scritto sotto. Sì. Ok, sono riuscita a vedere. Qui c'è scritto Naked, quindi nude proprio, mentre qui c'è scritto Killer. In questo metallizzato il Killer, non so. Proviamo anche questo. Wow! wow è molto simile a quello che ho su oggi ma quello che su oggi è in stile. ora però io risvolto la manica perché ho paura di macchiarmi vediamo anche se asciugano ultime due cose intanto allora finito le cose a 2 euro che mi sembra comunque un buon prezzo bisogna vedere ovviamente la qualità però no, guardate la matita non viene via quindi si è asciugata il correttore lo proviamo a sfumare un attimo però si sì, ho proprio toppato colore va bene ok ma e adesso vediamo se asciugano i rossetti ne ho messo un bel po intanto vi faccio vedere ho sbagliato no non ho sbagliato non ho sbagliato era in offerta era in offerta quando l'ho presa ma è a 3 euro la cipria Questa è il 102 natural color è un 9,3 grammi ed è una cipria in polvere libera e vi farei vedere quanto è bella la confezione. Sì, questa lo sto già usando perché eh, l'avevo già presa tempo fa, io la cipria devo provare sempre. È fatta così, qui non mi ricordo se c'era una spugnetta, ma poi si alza, ok? E qui c'è la cipria con la retina, cipria è questa. A me sinceramente non dispiace non dispiace perché non è polverosa non è crea macchie ed è opacizza bene e sinceramente la sto ancora testando ma non mi dispiace affatto ora prima di farvi vedere l'ultima chicca ed... vado a struccarmi questa mano allora mi sono struccata perché volevo provare con voi l'ultima chicca ho preso una palette di ombretti e l'ho pagata 5 euro sì esatto e vi voglio far vedere come è arrivata cioè è imballata nel polesterolo quindi così cioè, sicuramente cura dei dettagli non si può dire il contrario poi è questa she glam beach sunset palette di ombretti mmm, da aprire da aprire e da provare vi ricordo che l'ho pagata 5 euro e la prima volta che l'aprite vi si distrugge la confezione come è successo a me ma va bene ok è fatta così in cartone ma è bella non ha lo specchio ma ha la pellicola sugli ombrelli come si toglie la pellicola ah non è appoggiata ma come la tolgo dunque io sta pellicola dov dovrò togliere è proprio incollata sugli ombretti con ha proprio la colla quindi super e adesso io la voglio guardare con voi è tutto nei toni del bordeaux ma ha degli opachi, dei metallizzati prendiamone un ehi ma ci può piacere i metallizzati sono una cosa spettacolare. Proviamo un opaco, questo qui. Proviamo a prendere Ci possono piacere, mi sembrano. Proviamo quello scuro, il più scuro di tutti. Ok che è questo possono piacere adesso devo provarli bene voglio provare questo ma ho finito le dita però mi sembrano belli morbidi belli pigmentati che anche passandoli con le mani non perdono colore più di tanto Sapete che io questa palette la devo assolutamente mettere all'opera perché oltretutto è completa, non c'è un color burro ad esempio per fare un, col un, un colore di base, però per il resto è completa, con 2, 4, 5 opachi e 4 metallizzati ci piace per 5 euro, assolutamente da provare, assolutamente. Guardate, qua, assolutamente da provare. Sapete che non ho mai preso le palette le, di Shein, ovviamente, ma da provare. Assolutamente, ho già detto assolutamente. Ora mi resta solo ed è il fondotinta, perché è proprio la tonalità che non posso prendere 3-4 fondotinta per capire la tonalità. Perché finché sbaglio è 2 euro il correttore, che poi tutto sfumando lo vedremo, è un conto. Ma il fondotinta. Magari voglio provare a capire bene i colori, se trovo magari delle online qualcuno che ha già preso quei colori, oppure proverò con le bustine, ma voi fatemi sapere se lo conoscevate, se avete provato qualcosa, se volete che provo qualcosa con voi, e vado, vado, vado pulita. ed è se vi ho fatto conoscere un marchio, She Glam, ne ho sentito parlare, la parte make up di Sheen